Ciao a tutti! Oggi prepareremo la frittata di spinaci al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci lessati, scalogno, olio, uova, ricotta, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno,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 per 4 minuti 100 gradi velocità 3 mettere da parte in una ciotola senza lavare il boccale aggiungere la ricotta le uova, il sale e il pepe ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. aggiungere gli spinaci, facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, versare in una teglia rivestita con carta da forno da 28 x 20 cm. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. La frittata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Frittata di spinaci al forno. Grazie e alla prossima ricetta!